Bentornati su MyFootballJersey Vi voglio mostrare oggi la seconda maglia dell'Uruguay che è stata usata durante i mondiali in Qatar appena conclusi in edizione FAN Come tutte le maglie da trasferta internazionali Puma 2022 la maglia da calcio da trasferta Uruguay 2022 World Cup ha una base bianca con un elemento a riquadro al centro che in questo caso è azzurro il blu si trova anche sui polsini e sul colore delle cinque deboli strisce blu che corrono lungo il centro della maglia il logo puma è posizionato centralmente con lo stemma FA, la bandiera uruguayana e la parola uruguay affiancati nella parte superiore del riquadro blu il numero di maglia è inserito all'interno della scatola mentre sotto lo scollo sul retro è presente un piccolo stemma la celeste Realizzata con l'innovativa tecnologia Dreisel, questa maglia di puma assicura proprietà anti-sudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. Wow, secondo me la maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Questo stemma non è il mio preferito, però i colori, l'azzurro, il bianco, queste, queste rifiniture sui polsini, secondo me sono molto belli. Il costo lo vedete qui sopra che per una maglia fan con dei tempi di spedizione così veloci è veramente molto basso e conveniente peraltro questo era un nuovo sito sul quale eh, diciamo ho fatto un ordine e i tempi di consegna sono stati veramente molto buoni è arrivata in 22 giorni in descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia